Buonasera a tutti, perdonate la voce, non è eccellente quest'oggi. Gli amici del libro e della biblioteca, sempre nell'ambito della manifestazione Il Maggio dei Libri, hanno il piacere di portare in mezzo al grande pubblico e a chi ci segue, un autore eccezionale, io lo definisco eccezionale, ed è Mimmo Gangemi. Gli amici del libro e della biblioteca questa sera avranno il piacere di presentare a voi tutti questo testo magnifico e a guidarci a guidarci lungo eh, le righe di questo testo ci sarà il nostro caro giornalista Gianluca Albanese che dialogherà con l'autore e Dopo che avranno iniziato un po' a raccontarci come vanno le cose e a metterci un po' di curiosità addosso, lasceremo un po' di spazio a chi da casa volesse fare qualche domanda o qualche intervento. Intanto ringrazio tutti, tutti coloro che ci seguono e passo la parola a Gianluca, Gianluca Albanese. Gianluca, a te la parola. Sì, grazie Cosimo, buon pomeriggio a te, agli amici del libro che hanno organizzato questa rassegna del maggio dei libri. E Un saluto a chi ci sta seguendo, naturalmente sulla, sui, sui social network, ma in particolare lasciatemi eh, dare il benvenuto a Mimmo Gangemi, grande scrittore eh, di fama nazionale e internazionale, che grazie ci onora della sua presenza seppur di quale. Mi auguro che, sia, che ci si possa rivedere presto di presenza, presenza fisica, perché eh, sarà il sole, sarà l'incedere della, della bella stagione, sarà il, comunque i dati incoraggianti che arrivano, ma c'è tanta voglia di vedersi dal vivo e, e discutere appunto eh, di persona. Mimmo, eh, il tuo romanzo si chiama Il Popolo di Mezzo, Ora c'è questo sole che a quest'ora ci, ci sta sicuramente rendendo difficili le inquadrature edito da PM romanzo che sta avendo la fortuna e il successo che merita romanzo che è stato menzionato per il premio Strega non è la prima volta che un autore calabrese negli ultimissimi anni viene nominato per lo Strega poi purtroppo non c'è stato l'accesso in finale né per te né per l'altro autore eh, Giuseppe Aloi, così come l'anno scorso stessa sorte toccò al, al caro eh, Olimpio Talarico. Però eh, è comunque un fatto positivo. Eh, come hai vissuto questa, eh, questa nomina e questo, diciamo, questi, queste settimane di speranza, comunque. Ecco, prima di entrare nel merito dei contenuti del libro? Non ce l'ho avuta la settimana di speranza come l'ho vissuto io con l'orgoglio iniziale del fatto che uno dei grandi della narrativa italiana degli ultimi 40 anni Raffaele Nigro, abbia pensato di proporre il mio volume il mio, la mia opera con delle annotazioni molto lusinghiere. questo mi ha inorgoglito particolarmente e poi ho subito capito che i meccanismi sono particolari che giù siamo molto più che il sud del sud, per cui io vivo, sono rimasto, non frequento i grandi incontri letterari, non vado a cena con gli editori, siamo fuori dal mondo io sapevo già da subito che non avrei avuto speranze, a prescindere dal valore del libro, perché funzionano così, alcuni primi funzionano così, ne pigliamo atto, eh. Eh, lo assorbiamo però ho avuto subito l'impressione la quasi certezza che non sarei andato da nessuna parte e non ho protestato annoto solo un fatto che la scadenza per la presentazione delle opere era il 5 marzo e che i 12 giurati avrebbero dovuto leggere teoricamente i 62 romanzi presentati entro il 22 marzo la data nella quale avrebbero dovuto esprimere i 12 finalisti allora qualcuno a me piacerebbe spiegarsi come fanno 12 giurati a leggere 62 libri in 17 giorni ma questo voglio dire eh, ci starebbe ma se fosse ci starebbe se però fosse un premio per compari amici perché io organizzo un premio, ci metto i soldi, ci metto la faccia, ci metto il mio impegno, per cui io mi chiamo i miei 50 amici e gli dico partecipate, questo e quell'altro. Però quando in un premio importante ci sono anche soldi pubblici, allora significa anche i soldi di tutti, ma tutti dovremmo pretendere trasparenza, perché, ripeto, è impossibile che 12 giurati possano aver letto 62 libri ciascuno nello spazio di 17 giorni, ma se, se ci sono i soldi pubblici e nello strega ci sono, questo non dovrebbero quantomeno correggerlo, oppure declassarlo a premio per amici, e allora, allora diventa un'altra cosa. Eh, capisco quello che dici vorrei diciamo stemperare un po' con una battuta nel senso che a eh, mio modo di vedere sarà possibile che un giurato del premio Strega legga tutti quei libri nello spazio di pochi giorni quando in giuria ci saranno eh, persone come la nostra Simona Masciaga che è una divoratrice di libri e eh, quindi beh, ma e umanamente impossibile per lei come fatto temporale riuscire a leggere 62 sì, sì. libri in 17 giorni. E guarda il mio, il, il mio, la signora eh, Di Ellis Island, su, eh, che ora sono su Audible, 4 dei miei libri, sì. su Audible viene interpretato da Gianni Gaude e impiega 24 ore di lettura, ma è lo stesso tempo che impiego io perché la media... Eh, di pagine che riesce a leggere un lettore a 30, allora fatti il conto, consideriamo il numero complessivo di pagine dei 62 volumi, e poi dividiamo per 30 e vediamo quante ore servirebbero per leggere 62 libri. Io dico che servirebbero due mesi. Ovviamente è così. Resta comunque la consolazione che ci sono autori calabresi eh, ci piace sottolineare questo aspetto, no? l'appartenenza territoriale, ci sono autori calabresi che non sono più ai margini, dopo la generazione degli Alvaro, degli Strati e così via, eh, a testimonianza comunque di una vivacità, di una vitalità eh, culturale, letteraria, eh, editoriale della nostra regione che secondo me arriverà il giorno in cui sarà, eh, sarà premiata. Hai citato giustamente La signora di Alice Island, che è la tua, forse la tua opera, ancora la tua opera più conosciuta, più famosa. Inevitabili, e qua cominciamo a riportare alcune testimonianze di lettori che hanno acquistato il, il tuo libro nella, nella mia libreria, è evidente diciamo, la similitudine dell'argomento trattato, è una storia di emigrazione, questo è il popolo di mezzo, Altri eh, lo hanno accostato a Willy Melodia. Ti è mai capitato questo genere di accostamenti? Eh, se... no, io, io, sì, io mi scuso venga. per l'ignoranza, ma non so cosa sia Willy Melodia. Comunque, sempre una storia di. di, di, di, di migrazione, no? Io conosco di tantissime storie di migrazione, eh, eh, Vita dell'Amazzurro, eh, ce, ce ne sono tantissime. Eh, beh, questo, questo romanzo è il, il rovescio della signora dell'Alessandro nel senso che racconta le vicende di eh, una famiglia che decide di, di partire al completo padre, madre e due figli maschi eh, ancora ragazzi eh, chi partiva con la famiglia intera aveva il chiaro che ha la volontà di rimanere in America ed è questo il caso della famiglia Rubini che io descrivo nella signora dell'Instagram emigrava Giuseppe eh, che era figlio, un figlio di famiglia su cui la famiglia appunto aveva investito con l'idea di, di eh, pagargli i soldi del biglietto dargli i minimi finanziamenti per potersi mantenere nei primi tempi e poi farlo rimanere là per lavorare qualche anno con l'idea di tornare in pazia a ricostruire a costruire un futuro migliore per quelli che erano rimasti e che avevano investito su di lui ed è quello che Giuseppe fa: rimane cinque anni in America, poi torna con quello che guadagna riesce a deviare la rotta di un destino che sembrava già tracciato e che dovesse ripetersi esattamente uguale al destino delle generazioni precedenti sempre braccianti agricoli qua è diverso qua emigra una famiglia siciliana per intero e emigra nel sud degli stati uniti in Louisiana in particolare nella capitale a New Orleans perché c'era una grossissima immigrazione abbastanza sconosciuta tra l'italia e, e, e gli stati del sud tra Palermo e New Orleans con un piroscafo che si chiamava Montebello che faceva una spolla regolare che in andata portava siciliani e a ritorno portava gli qualche migrante di ritorno e balle di cotone eh, questo è un fatto vero tant'è che eh, eh, c'era una grande incidenza di, di siciliani nella popolazione di Ligliolenza notevole nel 1910 intorno al 17-18% perché su quasi 90.000 abitanti, 12.000 erano siciliani e vivevano in un'area malfamata a cui dietro il nome di Little Palermo per cui racconto una famiglia siciliana certamente di fantasia eh, però che attraverso vicende americane realmente accadute incontra nel corso delle vicende eh, personaggi nel mondo del jazz nel mondo dell'anarchia nel mondo di Cosa Nostra che agli albori personaggi realmente esistiti. Quindi questo mi consente di dire che eh, si tratta in qualche misura di un romanzo storico, sia nella parte fantasiosa della famiglia, perché sono realistiche le vicende, il pregiudizio, il razzismo fino al che la famiglia subisce, sia perché si attraversano parti importanti della storia vera americana. Ecco, ha introdotto, eh, ambientando la storia diciamo, a New Orleans, un elemento di novità, perché giustamente tu parli del, della musica, New Orleans evoca orchestrine jazz, un grande movimento musicale, e invece è stata anche meta di, di emigrazione dal, dal sud Italia, in particolar modo dalla, dalla Sicilia c'è però questa costante che comune sia New Orleans che New York che le altre città meta di emigrazione che è quello della presenza di una criminalità organizzata che non è forse ancora negli anni del romanzo quella dei gangster leggendari tra virgolette comincia ma però comincia. è l'inizio ecco. ecco. ma questo è un fatto anche storico perché in seguito ai fasci siciliani ci fu una grossa, ci fu questa prima ondata massiccia di siciliani che andarono specialmente a New Orleans e alcuni ci arrivarono malarrazza, come li chiamo io nel romanzo, nello stesso tempo malarrazza e anarchici. Cascioferro, che fu il primo mafioso degno di nota all'Italia, a Manhattan, a New York, veniva dalla Sicilia e giunse, reduce dal fallimento dalla repressione dei fasci siciliani e nello stesso tempo con l'idea di mafiosità e di anarchia poi lascia l'anarchia e abbraccia eh, la mafiosità e comanda l'embrione di una prima famiglia di mafia che poi si sviluppa con i fratellastri che sono protagonisti del mio racconto si sviluppa con i fratellastri Morello e Terranova che sono i precursori della famiglia genovese quella del padrino che sono anche i mandanti del famoso poliziotto italoamericano americano Gioe Petrosino Beh, era, sono gli embrioni della macina della mafia nei quartieri eh, italiani di, di, sia Little Palermo a New Orleans ma specialmente Little Italy a Manhattan di New York ma anche Brooklyn e altre, altre zone, zone di New York e in un momento in cui ancora più che chiamarsi eh, Cosa Nostra, queste organizzazioni malavitose si chiamano Mano Nera, ma la Mano Nera eh, sta combattendo una guerra con la Camorra e sta per sfoggiare in Cosa Nostra, e poi viene ufficializzata di fatto con i delitti e la presenza pervasiva dei Fratellastri Morello Terranova. Quindi scene eh, violente quelle che hai descritto, usando dei toni forti che eh, evidentemente eh, stanno alla base di uno stile narrativo che eh, non fa sconti rispetto alle, alle sensazioni e alle emozioni vissute da chi è stato protagonista o coprotagonista di quel periodo. Non si poteva fare altrimenti, penso. No, io credo di aver scritto un romanzo molto realistico, ma non solo perché ci imbattiamo in personaggi realmente esistiti, in personaggi importanti, anche anche nel mondo del jazz, anche nel mondo dell'anarchia e nel mondo meno sviluppato di Cosa Nostra che sta per nascere ma è un romanzo molto realistico perché in effetti l'emigrazione italiana eh, della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento ebbe un impatto terribile perché gli italiani in particolare i, i meridionali fumo eh, fumo oggetti di pregiudizio e di discriminazione che spesso sfociò nei linciaggi, perché si contano, nonostante la storia litaccia, si contano a centinaia le persone italiane linciate, il più delle volte innocenti. Perché eravamo anche nelle carte ufficiali americane definiti non visibilmente negri, e tant'è che Crispi da capo del governo alla fine dell'Ottocento dovette fare delle rimostranze ufficiali al governo americano perché questa dicitura fosse depennata dall'ufficialità dei documenti ma ugualmente continuavamo ad essere chiamati in questo modo quindi avevamo anche le nostre colpe devo dire perché eravamo risorsi violenti del resto l'altro sopra soprannome che ci ha più dagger Dagos viene eh, si credeva all'inizio che, che fosse una storpa, storpiatura di teico eh, abbiate pazienza, tanto se ne vanno, loro se ne vanno in realtà pare da studi di, di Francesco Durante che è mancato da poco tempo eh, pare che provenga da Dagger che si stiletto perché eravamo evidentemente facili a estrarre il coltello più spesso ancora il rasoio ma qui ma la colpa maggiore che ci veniva addossata era quello di che per me è comunque un merito era quello di fraternizzare troppo con i neri perché per noi evidentemente per gli italiani di allora per i meridionali di allora era una era entrava nella assoluta normalità ha pesato molto nel pregiudizio nella discriminazione pesante che subimmo come meridionali le teorie folli che la scienza poi bollò folle di Cesare Lombroso che coniò quella, quella grande scemenza ehm, assodata scemenza dalla scienza vera del delinquente atavico, eh, quella teoria secondo cui noi tenderemmo ad essere delinquenti per nascita perché abbiamo una malformazione cranica che lui chiamò la fossetta civiltale mediana che ci induce a delinquere allora, la, la teoria era molto folle da uomo fuori di testa eh, e tale fu bollato poi dalla scienza vera e tuttavia Cesare Lombroso aveva una autorevolezza tale nel mondo che questo incise negativamente nel pregiudizio che subivano i meridionali e in particolare Calabrese e siciliani a proposito di epiteti offensivi nei confronti degli italiani ti risulta che all'epoca negli anni 10 del secolo del novecento eh, fossimo già eh, bollati come WAPS without ma WAPS sì ma, ma, no, ma non era riferito Wap. Waps, sì, vabbè, se lo parere, WAPS sì. ma non, eravamo, non era riferito agli italiani era riferito a tutti i nuovi arrivati e siccome quando fu coniato gli ultimi arrivati eravamo noi italiani che giungevamo nel numero massiccio, consistente allora veniva applicato a noi era, ma è una cosa che abba vale abbastanza anche adesso, anche se la nostra comunità è integrata benissimo perché l'idea, è specialmente di del tutto white, anglosassone, protestante. Noi non avevamo sì. non aveva, a noi non veniva riconosciuta nessuna di queste caratteristiche, né white bianco, né anglosassone, perché tutti siamo anche anglosassoni, né protestanti perché siamo cattolici. E questo era, era un elemento all'interno della discriminazione. lì a dire. I veri americani, eh, quelli che hanno titolo di stare in America, siamo noi, gli anglosassoni di pelle bianca e di religione protestante, gli altri sono degli abusivi. Anche da qui certo, nasce, ma è più una definizione eh, di chi deve essere pregiudicato, discriminato che che una ingiuria a noi, è un orgoglio di chi, credendo di essere bianco, anglosassone, protestante, si sente migliore degli altri. Non è un disprezzo su di noi, è un elogio a loro stessi. Ok. E, naturalmente le vicende che vai a narrare nel, nel libro vanno un po' a offuscare, per usare un eufemismo, quella che è l'immagine quasi saldifica del dell'america che magari si ha prima di partire per, per emigrare no si dice, vado in america cambio la mia il mio destino economico cambio la mia vita le vicende invece che narri sono un po un secchio d'acqua gelata in faccia a chi era partito eh, per gli stati uniti o comunque era emigrato oltreoceano e secondo te eh, chi rimaneva in Italia, stante diciamo, la difficoltà di comunicare si comunicava solo per lettera le lettere aveva i loro tempi non c'erano le tecnologie attuali c'era la percezione nell'Italia meridionale che comunque in America non fosse tutto rose e fiori o chi era partito aveva delle remore a trasmettere la realtà totale a chi era rimasto in Italia per, per orgoglio beh, per, beh, per, beh, per... Beh, io, io credo che Essersi trovato nella testa l'idea di poter deviare la rotta de del destino sia stata un'idea rivoluzionaria. Se noi ragioniamo sui nostri nonni, sui nostri bisnonni che tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento, dopo essere stati irrimediabilmente braccianti agricoli o roba similare per, per secoli e secoli, Ritrovarsi nella mente l'idea di poter cambiare questa sorte è già un'idea rivoluzionaria ed è eccezionale. I nostri partivano da, una, da qui, da una situazione di forte disagio, in cui eh, tentavano di abbracciare il sogno, che per Certuni ci sta per le generazioni successive, se certamente realizzato, questo succede anche nella famiglia che racconto io, ma che hanno all'inizio un impatto terribile di, di razzismo anche feroce, anche, eh, anche eh, violento, eh, ma credo che non ci sia stato un impatto particolarmente negativo perché si arrivava da, una, da qui, da una situazione di disagio terribile per cui anche l'America con, con i suoi grossi difetti era in fondo una continuazione di quel disagio che però ti consentiva di provare a migliorarti. Certo, poi eh, L'orgoglio, la vanità al ritorno facevano sì che certuni che avevano subito di tutto e di più decantassero l'America come un paradiso che, che li aveva accolti a braccia aperte, ma questo magari lo dicevano per dissimulare la sconfitta. Certo è che quella grossa emigrazione in America di quei decenni ci ha aiutato molto. Non abbiamo fatto i lavori più umani, siamo stati maltrattati però devo dire che ha aiutato sia per i rientri e per, per la rimessa di dollari che hanno anche consentito all'Italia di pareggiare il debito di moneta estera che aveva ma ha fatto sì che noi le nostre generazioni, quelle venute dopo arrivassero prima in una situazione migliore oggi noi se siamo oggi così lo dobbiamo anche a quei sacrifici a questi sacrifici lontani, certamente il sogno dell'America è in parte una leggenda, per molti c'è stata, per molti altri non è, non è esistito. Ne io credo che ci sia mai stata una vera grande, che l'America sia davvero la grande democrazia di cui ci si riempie la bocca. Perché è democrazia è democrazia se lo è per tutti, se, se lo è solo per una parte della popolazione cessa di essere una vera democrazia ma è tutt'altra cosa noi lo constatiamo anche ai giorni nostri che questo non sta succedendo eh, certo, la comunità italiana si è integrata in un modo eccezionale io prima di eh, consegnare a Einaudi la signora dell'Island ho voluto visitare i luoghi all'Island ma poi sono rimasto una decina di giorni a Manhattan e lì ho visto che il sogno americano per le generazioni successive italiane si è verificato vedevo anche l'orgoglio italiano perché i più prestigiosi negozi della Fifth Avenue che è la via più importante quella che taglia eh, in due Manhattan eh, esponevano sulla facciata la bandiera eh, americana perché americani evidentemente dopo tante generazioni natali americani si sentivano ma nello stesso tempo la, ba la bandiera italiana l'orgoglio italiano dell'origine qui in fondo alla fine il sogno americano si è realizzato però questa grande democrazia che ancora tratta i neri in un certo modo che ancora diffida che ancora erige i muri per consentire, non consentire ai messicani e ai latini americani di arrivare in america questa quest America ancora impregnata di razzismo non, non mi appare come, come una grande democrazia credo, credo piuttosto che sia ancora lontano dall'essere a proposito di questo eh, l'assetto istituzionale degli Stati Uniti è fondamentalmente lo stesso dalla fine del Settecento 4 luglio 1776 la dichiarazione di indipendenza poi la costruzione di un sistema eh, ontologicamente bipolare, prima c'erano il Partito Repubblicano che una volta era il partito cosiddetto di sinistra, cioè il Partito Repubblicano e federalista. Poi nacque il Partito Democratico che spostò diciamo, a destra il Partito Repubblicano, ma eh, diciamo che il sistema elettorale, il bipolarismo, il bipartitismo e, eh, e, e il fatto che i partiti fossero, per usare un'espressione attuale, partiti liquidi, cioè non c'era il concetto di militanza come è assimilabile a quello nel, nell'Europa occidentale o comunque in, in, in Europa in genere determinava una partecipazione alla determinava e determina una partecipazione alla vita politica mh, non dico eh, occasionale ma comunque eh, non con un legame eh, costante e fisso con un partito lo scenario che descrivi tu nei primi vent'anni del Novecento, eh, di tendenziale razzismo nei confronti degli immigrati, di eh, selezione durissima eh, in entrata negli Stati Uniti, secondo te era frutto del, dell'assetto politico dell'epoca, della maggioranza nel congresso, del presidente in carica o era comunque... Eh, insito nell'atteggiamento nella, nell dell'americano indipendentemente da chi fosse al governo all'epoca no, su questo credo che non ci, non ci si debba ingannare da noi stessi perché in realtà quella permissività di accesso negli Stati Uniti non era particolare predisposizione dell'animo o bontà di cuore, era necessità americana di avere manovalanza a cui affidare i lavori che gli americani, i WAP, eh, rifiutavano da tempo e che già cominciavano a rifiutare gli stessi neri. Non è un caso che eh, gli italiani eh, furono massacrati di lavoro nei campi di cotone che già i neri rifiutavano Nella, nel taglio della barbabietola da zucchero effettuato in agosto che era il lavoro più terribile che esistesse nei cantieri ferroviari dove si subivano violenze indicibili ci sono testimonianze sul trattamento da schiavi degli operai nei cantieri ferroviari che a tutto fanno pensare meno che a democrazia per cui in realtà c'era un grosso bisogno di bassa manovalanza e non fu un'accoglienza per, per particolare predisposizione dell'animo fu un'accoglienza per necessità lavorative e concrete e reali e a fronte di una mancanza di manodopera che rifiutava i lavori più pericolosi e più di maggiore sacrificio quindi possiamo parlare di un sostanziale opportunismo da parte della, della, della no, classe ah, di, di, di, una politica, di una politica che accoglieva in mancanza di manodopera per certi tipi di lavoro particolarmente usuranti o particolarmente pericolosi. Io non condanno l'apertura americana, ma neanche l'apertura americana che accorse milioni e milioni di immigrati da tutto il mondo, questo non condanno. Ma certamente non fu una necessità politica e del mondo del lavoro di acquisire manodopera che gli Stati Uniti in quel momento non avevano, non è né un merito particolare, ma certamente neanche un demerito. Avevano bisogno di manodopera perché certi lavori venivano rifiutati e eh, chiamarono, fecero arrivare prima gli irlandesi e poi a ruota arrivavamo noi e dagli altri paesi europei. Cui, eh, era, è stata la politica di quegli anni che a cui occorreva eh, certa manavolanza per i lavori più. Meno richiesti, meno, meno voluti dai residenti. Quindi, se tanto mi dà tanto, quello che accadde 25 anni dopo rispetto alle vicende narrate è stato un grande investimento. Mi riferisco al piano Marshall. Beh, quello è un'altra cosa. Quello è un fatto politico su cui è emersa la convenienza nel legare a sé una parte dell'Europa sono esperto di questi argomenti eh, per evitare che finisse nello schieramento opposto non, non. Eh, anche quella credo che fu politica di cui certamente dobbiamo essere grati perché ci ha tirato fuori da un pantano eh, particolarmente terribile allora torniamo alla, ai legami di una parte dei nostri connazionali emigrati negli Stati Uniti eh, tu hai accennato poco fa legami con l'anarchia, mi piace leggere un breve passaggio del, del tuo libro. Lo stesso Tony, dopo la terribile bomba anarchica da lui fatta esplodere davanti a Wall Street, vedendo saltare in aria una bambina che avrebbe avuto, potuto avere la stessa età della sorellina scomparsa dopo il linciaggio dei genitori, si sente finalmente aprire nella mente uno squarcio che gli insinuò che le colpe dell'America non compattavano che tutto fosse lecito contro gli americani i torti subiti non valevano tanta rovina e qua abbiamo diciamo, eh, il tormento interiore del, del, del protagonista Tony che a, di fronte a una scena così eh, brutta, così atroce, così diretta eh, alla percezione di quello che significa la violenza da una parte dall'altra l'America che condanna a morte due anarchici più famosi Sacco e Vanzetti. Dove, sì. dove sta la, non dico la verità ma l'equilibrio tra queste Beh, due posizioni certamente noi sul punto mafia, lo abbiamo già detto abbiamo delle grosse colpe perché abbiamo importato questo bubone terribile che ci sono che si ritrovano loro e ci ritroviamo anche noi, ma abbiamo torto credo anche sul fronte anarchia. Perché in seguito ai falsi siciliani emigrarono morti, nello stesso tempo malandrini e anarchici, salvo poi scegliere l'una o l'altra strada. già detto di Casciopero, ho già detto di Morello Terranova, che abbracciarono, inventarono cosa nostra, ma dall'altra parte ci fu un, un numero forte di italiani che. Uh, che si coinvolsero nell'anarchia. I miei due protagonisti, i due figli che assistono al linciaggio dei genitori. Uno dei due hanno coltivato odio e rabbia, e hanno necessità di sfogare quest'odio e questa rabbia contro l'America che ha linciato i due genitori innocenti e adottano due forme di ribellione. Toni, il figlio maggiore abbraccia l'anarchia perché vuole fare male all'america io scrivo da qualche parte picchia quando cammina picchia i passi sulla terra per fare male all'america lui abbraccia l'anarchia che da lotta politica si gli si trasforma in violenza bombarola che poi sfocia nella strage di wall street a manhattan nel 1900 ma anche il secondo figlio il minore che è luigi coltiva odio e rabbia e lui riesce a frantumarlo attraverso il jazz che è una musica di ribellione nasce come ribellione e non è un caso che eh, nel proibizionismo della fine degli anni venti oltre all'alcol fosse vietato anche l'esibizione nei locali pubblici delle bande che suonavano jazz per dirla però lui diventa un valente musicista e lui abbraccia questa, questa forma di ribellione molto più pacifica eh, beh, ma certamente l'anarchia bisogna riconoscerla. Noi abbiamo subito tanti torti all'America, ma abbiamo fatto anche torti all'America perché il gruppo più massiccio di anarchici provenne dall'Italia, faceva capo a Galleani, che era il redattore il direttore di Cronaca e Versiva, che era il punto di riferimento degli anarchici italiani in America. Di questo gruppo, vogliono parte anche Sacco e Vanzetti, che furono fecero la fine che fecero da innocenti di questo stesso gruppo anarchico facevano parte anche due personaggi del mio romanzo reali che sono Mario Buda che viene indicato seppure non abbia scontato carcere come l'esecutore della strage di Wall Street con 31 morti e più di 300 feriti il, la, la massima il massimo attentato politico prima delle donne gemelle che subì la medica e anche Andrea Sarseto, altro protagonista, un comparsa, diciamo, del romanzo, è un personaggio realmente esistito. Eh, su questo vi racconto un aneddoto. Quando Dario Fo decise di mandare sulle scene teatrali la storia dei Pinelli, eh, caduto, tra virgolette, dal commissariato di polizia, lui, siccome ci andava giù pesante, Bremore ebbe paura, timore a chiamarlo Pinelli perché, evidentemente, rischiava di essere denunziato per diffamazione e allora lo chiamo Andrea Salcedo perché le storie di Pinelli e di Andrea Salcedo anarchico a New York si assomigliano moltissimo. Pochi mesi prima della strage di Wall Street, quando erano appena stati arrestati Sacco e Vanzetti, appartenevano allo stesso gruppo galleani, e Andrea Salcedo dicevo cadde, anche lui, tra virgolette, dall'ottavo piano di un grattacielo di New York, dall'ottavo piano che era, che era la sede dell'FBI. ecco per cui un po' di danno l'abbiamo fatto anche noi all'America, poi eh, le giustificazioni, l'aver eh, eh, subito razzismo, l'aver subito di rinciaggi, lasciano il tempo che trovano. E, e cosa negativa è l'una, cosa molto negativa è l'altra. Fatto è che in seguito alla bomba di Wall Street, 5.000 presunti anarchici italiani furono rispediti in Italia. 5.000 è un numero grosso. Io tendo a pensare che non tutti fossero anarchici che, che vennero rispediti in Italia. Quelli su cui c'era anche un vago sospetto che potessero essere anarchici, però è un fatto che avvenne realmente. E 5.000 è un numero importante. Sto prendendo appunti per le prossime tre domande perché mi piace diciamo interagire non dietro una scaletta premeditata, ma seguire proprio il filo della discussione. Prima di eh, diciamo aprire a quelli che sono gli interventi del, del pubblico con, eh, con Facebook, io eh, ho un'altra curiosità. Eh, la crisi economica che... Eh, seguì al crollo di, di Wall Street come venne percepita dal, dagli italiani d'America? ne risentirono direttamente? o erano talmente o la loro condizione eh, socio-economica era talmente eh, infima? ma non talmente... lo era più, sul finire degli anni venti gli italiani non erano più i nuovi arrivati già okay. anche nella stessa New Orleans già i nuovi, gli italiani sul fine degli anni venti vivevano non più nella Little Palermo che era un baraccamento senza comodità, senza fogna senza acqua eh, accanto al baraccamento dei neri che era molto più ordinato tra l'altro vivevano nelle case del centro già l'italiano eh, si era scollato dosso la fame e la miseria e quindi anche buona parte del pregiudizio che gli gravava addosso e se era fatta anche valere in un altro modo disastroso che che era eh, la mafia nelle, nelle comunità italiane che imperversava e che approfittò proprio di quel periodo di ristrettezza e di proibizionismo per arricchirsi e per alimentarsi. Ecco, eh, giusta puntualizzazione, quindi sul decennio fu, fu relativamente rapida, l'integrazione diciamo, e la crescita socio-economica degli italiani d'America. Sì, ma pensa che noi cominciamo ad arrivare in America nel penultimo decennio dell'Ottocento, Per cui eh, abbiamo avuto lunghi anni a disposizione per migliorarci. Poi l'italiano ha, ha rivelato capacità di, di, di riuscire a tirarsi fuori a emergere che altri popoli hanno meno eh, già negli anni 30 era una comunità rispettabile oggi credo che sia la comunità, una delle comunità più apprezzate e più apprezzabili in america eh, se anche nel mondo del cinema per esempio se, ma nel mondo della politica eh, nei luoghi a maggiore incidenza italiana siamo New York che Abbiamo avuto l'aeroporto La Guardia, che era eh, la Guardia Aerotraliana, abbiamo avuto il governatore Cuomo, il figlio Cuomo, Giuliani, abbiamo avuto, abbiamo avuto anche i, i politici più importanti questo è il segno di una comunità che è diventata altro oltre a, delle, a, delle, a dei rimasugli che non ci fanno onore ma che mediamente è cresciuta, è cresciuta moltissimo. E oggi e all'avanguardia, ai primi posti come esempio di civiltà e di, di popolo che si è saputo tirare fuori dalla palude e ha saputo emergere Ecco, eh, se il progresso economico c'è stato grazie al duro lavoro rimboccandosi le maniche, facendo enormi sacrifici Diciamo, è, stato, è arrivato in tempi brevi c'è un momento in cui eh, gli italiani entrano nelle istituzioni che contano? Per istituzioni non intendo solo politica, anche militari per esempio nella seconda guerra mondiale sono molti gli ufficiali di origine italiana che arrivano e, e, a liberare eh, la terra d'origine dall'invasione eh, nazista c'è un momento particolare o anche lì fu diciamo furono... Ma io, io, io no, non vedo mai uno stacco netto fra l'essere discriminati e l'essere comunità apprezzata e il, il, il lento scorrere del tempo che porta in decenni, alla, a delle metamorfosi drastiche di questo genere, se noi sezioniamo eh, due periodi temporali, eh, inizio del Novecento, con i giorni nostri, c'è un distacco abissale fra quello che capitava a quelle generazioni italiane e quello che oggi. Rappresentano i nuovi italiani, i figli di quegli italiani, i nipoti, i pronipoti di quegli italiani. Uno sembra quasi impossibile che nel volgere di, di, di un secolo ci sia stata questa drastica inversione eh, di tendenza, ma eh, ci siamo arrivati lentamente non c'è stato un momento preciso nel quale l'America ha deciso che gli italiani erano un popolo accettabile. Siamo stati noi che lentamente in varie forme e con la nostra intraprendenza ci siamo fatti valere e, e quindi di pari passo con la, con la nostra crescita economica, crescita intellettuale, anche eh, migliorata l'idea complessiva che si, ha, che si ha di un popolo certo eh, il nostro negativo è stato importante forse nella storia americana perché gli americani sbarcano in Sicilia perché cosa nostra Crea il collegamento tra la mafia americana, che è pesante e incidente in quel periodo, attraverso l'HCR di Luciano, e la mafia rimasta in Sicilia. Per cui, se devo scegliere un momento particolare, di particolare impatto, un momento più importante di altri, scelgo un momento negativo, che è quello dell'accordo con la mafia per, per fini militari. L'ultima domanda per quanto mi riguarda su un tema a te molto caro, ovvero la giustizia. Hai usato un'espressione forte prima, quando hai detto che non credo che l'America sia tutta questa democrazia compiuta o comunque non sia tutto questo modello di democrazia e, e la giustizia, l'uso della giustizia, l'amministrazione della giustizia e soprattutto eh, la gestione dell'ordine pubblico, anche ai giorni nostri, vedi il caso di del, delle persone che vengono uccise con metodi, per i metodi poco ortodossi della polizia probabilmente eh, rappresenta il volto peggiore di questa eh, il volto peggiore dell'America eh, possiamo dire che almeno in questo nel, nel modo di gestire la, di amministrare la giustizia l'Europa e anche l'Italia ha ancora parecchio da insegnare all'America ma sì, io sono molto scettico sulla democrazia americana, perché ripeto, democrazia è il governo del popolo, l democrazia è tale quando eh, tutti hanno pari diritti, e, ma mi pare che gli esempi recenti di cronaca eh, sui neri, sui latinoamericani, e, ma anche l'esempio di un presidente quale Trump, siano indicativi di una America che si riempie la bocca di grandezza di democrazia ma che nei fatti realmente questo non avviene ma io ti aggiungo anche il problema sanità in America te lo giuro che per caso l'altra sera ho visto il film bellissimo non mi ricordo il titolo con Denzel Washington che non aveva soldi nonostante fosse assicurato un lavoratore dipendente assicurato che non aveva soldi per fare il trapianto del cuore al figlio beh su questo forse dovremmo riflettere una nazione che descrive in questo modo in cui si muore perché non si hanno i soldi per un intervento chirurgico io non credo che rappresenti un modello di democrazia assolutamente no se ci aggiungiamo anche che c'è la pena di morte in molti stati sì, e il quadro si il cerchio si chiude in maniera poco lusinghiera Uh, Franco, abbiamo, abbiamo dei messaggi. Ho intravisto qualcosa nel commenti, ne non ne vedo. C'è un complimento a mimmo da parte di Pierluigi. Scusa, La Nata che dice chiaramente che ormai i premi strega o quelli di, diciamo, no, io non ne ho fatto un dramma sullo strega. No, eh. no, no, me la discorso. No, no, ho mi detto, ma ma l'ho detto, detto per un principio mio, mi piacerebbe. Trasparenza in queste cose io non vorrei essere apparso no, no, rosicone perché assolutamente no. Lo sapevo fin dall'inizio mi è capitata metto... questa esperienza e l'ho fatta. però voglio dire, quando ci sono soldi pubblici in mezzo è giusto che ci sia la massima trasparenza. questa, questa potrebbe essere poi... interessante. Perché... Probabilmente i libri che sono passati erano migliori del mio <ride> e poi. Questa diciamo, questo è importante perché vabbè. Continua. voglio darci sto premio strega no? Grazie. Te lo, lo diamo noi stasera no volevo fare una domanda io. No ho visto che sta signora Pamela Lizio e... va beh Albe Albe stasera eh, ti dà un virtuale premio strega almeno va bene diciamo Grazie. Cosimo sei d'accordo no presidente? Va bene no volevo dirti una riflessione che mi veniva da fare ogni tanto anche se faccio qui il tecnico cerco di, di, di seguire la discussione due, due questioni che poi alla fine tu hai fatto all'inizio un, un aspetto che quando servono gli immigrati per lavorare eh, possiamo raccontare anche io ho avuto tutti noi abbiamo avuto persone che sono andati in tutto il mondo per lavorare negli anni in cui si faticava eh, che quando servono gli immigrati le porte si aprono no? quando sì. poi arrivano eh, le braccia e non le menti quando poi arrivano le menti quando c'è l'esigenza che questi popoli queste etnie come chiamarle arrivano in gran massa perché questo è il mondo che finalmente si aspettava a quel punto le porte si chiudono ed è che speranza perché, perché, perché questo, tu togli quando eh, arrivano le menti tu togli ai locali eh, mentre quando arriva la manovolanza di di, di, di lavori umili tu aiuti la tua economia perché affidi a chi arriva i lavori che i cittadini del posto non, non farebbero si rifiutano di fare come succede anche in Italia vanno a trovare uno italiano che ti faccia oggi lo spazzino l'uomo che mette eh, il lavoro duro pesante l'uomo che eh, sotterra i morti non, non ne abbiamo, o i lavori più massacranti, più, più, più, più usuranti, è sempre più difficile trovare mano d'opera di questo tipo. E certamente se esportiamo cervelli, togliamo qualche cosa a chi a quei posti ambisce, e questo disturba, e questo disturba. Allora, io capisco anche che noi, visto che grosso modo eh, il discorso è... È planato sulla immigrazione verso di noi ora voglio dire io eh, ho detto prima che, che era più un fatto egoistico e comunque un merito quello americano di aver raccolto milioni di, di emigranti no? eh, e oggi questo succede al contrario verso, verso noi dal, dall'altra sponda del Mediterraneo io, noi non abbiamo le potenzialità lavorative, occupazionali che aveva l'America negli anni che io racconto, eh, non ce l'abbiamo. Ce l'aveva forse la Germania da te che ha assorbito una, una fetta importante di questi eh, eh, emigranti verso l'Europa. Noi non l'abbiamo. Però credo che sia importante da un lato capire che non possiamo accogliere tutti, ma dall'altro... Non perdere di vista il fatto che siamo tutti umani che noi ci siamo già passati dalle stesse strade che questi percorrono gli stessi sentieri che hanno percorso i nostri nonni un secolo fa e quantomeno non possiamo occuparli non possiamo ospitarli tutti solo bisogna trovare una forma che mantenga però l'umanità, la solidarietà e l'accoglienza perché se no ricadiamo nell'errore e nel pregiudizio e nella discriminazione come stiamo ricadendo che subirono i nostri antenati quel razzismo che non ci è piaciuto affatto e comportarci come altri popoli si comportavano in modo razzista con noi credo che sia anche mortificare e disprezzare il sacrificio lontano dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che ci ha permesso di arrivare quantomeno con un certo anticipo alla vita migliore di oggi. Bene così, Cosimo, affidiamo a Simone le conclusioni o, vuoi, o hai qualcosa da aggiungere, come suppongo. Non ti sentiamo? Ecco, vabbè, mi avvio da solo Franco, grazie. Stavo dicendo qualcosa da dire e ce l'avrei una cosa da dire è che questo testo che noi abbiamo presentato qua questa sera a mio avviso dovrebbe essere letto dagli studenti perché perché va a tracciare la storia che ci riguarda e ci fa aprire gli occhi su come sono andate le cose e questa non è un'operazione da poco quindi il primo, la prima osservazione è questa la seconda osservazione che faccio è la seguente fin tanto che diciamo chi detiene il potere desidera mantenerlo e lo manterrà sicuramente a tutti i costi quindi passando sulla testa di ciascuno senza senza guardare nulla e il clima di neoliberismo che si sta respirando da un po' di tempo eh, rischia di farci rivivere situazioni ancora peggiori di quelle che sono state vissute all'inizio del secolo breve che è appena trascorso e rendersi conto di questo non è facile se qualcuno non ti indica esattamente quali sono gli schemi che portano a questo. Quindi io penso che veramente l'opera di Mimmo Gangeme, Mimmo Gangeme è lodevole, e non soltanto è lodevole, ma bisogna farla conoscere innanzitutto a noi, perché noi siamo i primi interessati. Poi passiamo la parola sicuramente a, a Simona. Sì, posso tu, farlo posso farlo dire, posso dire, riflettevo sì. perché anche tu l'hai vissuto. Vabbè, io ho vissuto 45 anni a Torino, però eh. negli anni, anni 90-2000 noi abbiamo avuto un razzismo interno, dopo gli anni 80. Eh, ce l'abbiamo ancora e ce l'abbiamo ancora questo credo la, che volevo dirlo la, prima la cosa posso... peggiore la cosa peggiore è che è un razzismo alimentato ad arte cioè fosse per esempio giustificabile ammesso che il razzismo possa essere giustificato che non lo è mai ma portare esempi della serie i meridionali non vogliono lavorare ma come non vogliono lavorare, sono tutti emigrati per lavorare e tu mi dici ma che... Scusa, non... Posso aggiungere una cosa? Aggiungi, aggiungi. Voglio dire, quando dalla Calabria, anzi, dico l'antefatto, pochissime sono le voci autorevoli che sorgono dalla Calabria e riescono a permeare tutta l'Italia, sono pochissime. Ma quando tra le pochissime voci che riescono a superare la barriera del e ed essere ascoltate dalla nazione, ci sono tanti parecchi microfonanti che massacrano questa terra definendola solo come terra di Drangheta che ingigantiscono il mostro Drangheta perché mostro è certamente e tuttavia lo fanno molto più grande di quanto in realtà sia questo mostro perché ingigantendo il mostro ingigantiscono i loro meriti le medaglie le decorazioni gli avanzamenti in carriera e via dicendo allora questo è fatto a ragion veduta tante volte quando queste voci autorevoli disprezzano in questo modo questa terra fanno un'operazione di razzismo e producono il risultato che eh, Calabrese è uguale a draghetista e quindi tarano questa terra in tutte le sue vocazioni perché eh, danno l'impressione della terra invivibile e irredimibile e quindi il turismo che pur ci meritiamo per questo, per questo connubio eccezionale e ripotibile tra mare e montagna, il turismo che ben ci meritiamo non verrà mai perché viene creata nella gente un'immagine distorta della Calabria descritta molto peggiore di come realmente sta. No. Nessuno... Un, un esempio soltanto. Noi meridionali sappiamo bene che nel settentrione d'Italia si è radicata da parecchio tempo la mala pianta. Ma soltanto di tanto in tanto e qualche volta se ne sente parlare come attributo de, super, che sta sopra il 42esimo parallelo. Come mai? Comunque, io penso che questo modo di fare e di vedere abbia diciamo un mandante prima o poi scopriremo anche chi, chi è questo mandante perché non, sta in piedi queste, non stanno in piedi queste accuse lasciamo come si dice per il momento aspettiamo, aspettiamo di scoprirlo aspettiamo di scoprirlo i pizzeri anche... sono già morti. noti ecco, quindi, quindi... Possiamo, prima che chiudi sì. volevo dire solo una sì. riflessione veloce veramente legata al discorso di prima i sacrifici che non solo i calabresi ma tutti i meridionali hanno fatto dagli anni 60 fino al 1980, 2018, sono quelli che hanno creato la ricchezza in Italia, senza le braccia e anche qualche mente di tutti i meridionali o anche del nord, alcune zone del nord, senza il contributo di quei poveri lavoratori braccianti che sono andati, nelle grosse fabbriche italiane l'italia forse non era quella di adesso con tutti i limiti e ma, ma, ma io riconosco questo merito anche agli emigranti in america dei primi del novecento perché anche perché fecero una cosa eccezionale quella di con, con le rimesse con i soldi che mandavano attraverso il banco di napoli in italia hanno permesso sì che la nazione pareggiasse il debito di moneta estera che aveva contratto, per cui non solo ricchezza dentro le famiglie che avevano investito sull'oro, ma anche ricchezza per la nazione che usciva da una situazione economicamente molto... molto Voglio ricordare... Voglio... Poi, certamente, come dicevamo prima, alla fine degli anni venti già l'italiano tendeva a tirarsi fuori dal razzismo americano che già cominciava a accendere in più campi però la storia si è ripetuta a partire dagli anni 60 nella immigrazione interna verso il nord italia ma specialmente nella migrazione in belgio in germania dove deve, dove dove tutto si è ripetuto perché noi eravamo necessari all'economia del belgio della Germania perché Provenendo dalla fame e dalla miseria, eh, accettavamo i, i, i lavori che i tedeschi, i belgi, gli olandesi non accettavano. Abbiamo fatto la grande diga sul, sul mare in Olanda, lavoravamo in miniera ovunque, questi erano i lavori che eh, gli schizzinosi, ma come succede sempre ai popoli che raggiungono una certa eh, aggiatezza, che gli schizzinosi rifiutavano e che noi invece ristretti tra fame e miseria e con le famiglie eh, lasciate in patria che aspettavano le nostre rimesse, eravamo costretti ad obbligare. E abbiamo subito, credo, un razzismo sotto certi aspetti peggiore di quello subito in America. non abbiamo subito magari gli però io, che qualche anno fa, sono andato a Wolf, Wolfsburg, che è la capitale della macchina in Germania, c'è la Volkswagen c'è l'audi, c'è la... la, la vabbè, le macchine della corsa, non lo vediamo, la Porsche. La Porsche. La Porsche. Eh, ehm. e allora, io, io ho visto, mi hanno mostrato il ghetto degli italiani, recintato, c'erano delle, delle guardie che regolavano l'entrata e l'uscita e chiedevano dove si andasse, c'erano i bagni pubblici per tutti perché non c'erano all'interno delle baracche che c'erano segnali nel ghetto, per cui è una storia che si è ripetuta 50 anni dopo, anche nella civile Europa nella ricordo... de civile democratica Europa è successo, non avevamo le, le, nelle stazioni ferroviarie avevamo l'area la, la, la, la, di sosta di attesa la sala d'attesa eh, terribile che era poco più di una latrina a parte, solo per gli italiani anche in Svizzera Voglio ricordare il patto che lo Stato italiano sprinse con lo Stato belga, contratto che si chiamava Uomo Carbone. Ed e le un... fece uno simile con i tedeschi. Come? Le fece uno simile con i tedeschi. Eh, che a cui mancava quella generazione morta in guerra e aveva bisogno di manodopera più giovane. Allora, e... questi italiani che erano costretti a lavorare in miniera, non avevano diritti assolutamente cioè soltanto lavorare quando uscivano dai ghetti venivano ricacciati nel ghetto e se qualcuno ci provava ad uscire erano guai o ritornava in italia oppure lo rimandavano lo mandavano in prigione quindi la, la svizzera che non faceva entrare i figli dei dei allora, quanto sa fine dice nelle, nelle occasioni pubbliche riguardo agli emigranti fuori dai ball fuori dalle balle scusate l'espressione, detto televisione è terribile questo, sapete perché? È particolarmente terribile, che venga da uno del nord-est perché la maggiore causa di respingimento a eh, L Saiyan era la pellata, La maggiore migrazione in America negli anni che io descrivo. Era veneta e friulana più che meridionale, e la maggiore causa del respingimento è l'Elissandro, quel 3% che veniva rispedito indietro con la stessa nave con cui era arrivato. Apparteneva a Friuli e al Veneto perché arrivavano con la e, siccome la cosa che più temevano gli americani erano le malattie infettive, cioè quelle visibili negli occhi e nel sul porto, i maggiori respingimenti furono di e di Flutlano, per una malattia che non era neanche infettiva, perché erano venuti a mangiare solo e sempre polenta. Però loro hanno dimenticato nel per dire questo quei sacrifici lontani che gli hanno permesso di essere una delle aree più ricche, di accelerare il divenire una delle aree più ricche d'Europa. Quando si usa un'espressione di questo genere, vuol dire che non si ha considerazioni dei nostri alterati che hanno percorso questi sacrifici lontani e che già hanno subito gli stessi disprezzi e altri peggio Ecco per quale motivo io dico che evidentemente c'è qualche mente fine che manovra dietro le quinte, per cui altrimenti non si spiegherebbe Tutta questa pubblicità... No, c'è l'uomo che dimentica troppo facilmente, ah, che si fa scivolare addosso le cose come acqua sui vetri e ha dimenticato quello che, che abbiamo subito noi, eh, lo ha tanto dimenticato che non abbiamo remore ad applicare umani, uh, disumanità su, su quelli che arrivano da noi. Poi sono il primo ad essere d'accordo che l'Italia non ha, nelle condizioni economiche, nelle condizioni occupazionali per raccogliere tutti. Sono il primo a essere d'accordo, ma sono il primo anche a dire che non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo, dai sacrifici dei nostri allenati. E, allora io, se voi consentite, tenderei a tirare le conclusioni di questo meraviglioso incontro e se non ci sono altri interventi. Se c'è qualche altro intervento lasciamo la parola all'intervento, altrimenti concluderei Concluderei ringraziando innanzitutto Mimmo Cangemi che è stato disponibilissimo e ci ha dato una lezione di storia, oltre no, che... È così. E' così. Poi ringrazio Gianluca Albanese, ringrazio il nostro, come si chiama, uomo del, di internet, Franco Martino e ringrazio uh, l'associazione tutta quanta, amici del libro e della biblioteca, che con l'impegno di tutti riesce a farci vivere queste, questi mo magnifici momenti. Grazie Sottoline a voi tutti. Oh, grazie a te. Sottolineo invece che questo è il penultimo incontro del maggio dei libri che l'associazione diciamo conduce, l'ultimo sarà uh, sabato prossimo, 29 maggio alla stessa ora e faremo un viaggio stavolta in viaggio con la zia questo testo che è stato scritto da una famosissima eh, giornalista calabrese eh, Adele Cambria che corse l'occasione di prendere sotto braccio le nipoti e portarle in viaggio lungo la costa dello Ionio, quindi passando per Locri, passando per Gerace, pass praticamente tutta la Magna Grecia. A ricordo che qualcosa di importante è successo su questa terra. Ricordiamolo bene. Quindi ringrazio tutti, ringrazio anche chi ci ha seguito, che ha avuto il piacere di seguirci, e vi do l'appuntamento a sabato prossimo, 29 marzo, maggio, alla stessa ora. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie a voi, ciao.